19. Versetto 19. Il versetto 19 del capitolo 18 eh, funge un po' da spartiacque e ha carattere macchamente redazionale. Perché? Perché chiosa ciò che Dio, il tetagramma, aveva detto prima ad Abramo, riferendosi al fatto che Abramo eh, sarebbe stato... Mm, come popolo grande e potente e tutte le genti saranno benedette in lui la frase che adesso commentiamo enfatizza questa chiosa ma apre anche tutto il discorso che verrà dopo e che sarà la parte diciamo eh, teologicamente più, più interessante per noi perché tutto la, apre alla, alla prospettiva della intercessione di Abramo nei confronti di Sodoma. E qui si apre una problematica che adesso vedremo di grande interesse, di grande spessore. Il versetto 19 comincia con un, con un perché, non un perché di domanda, ma un perché di risposta, cioè: Io benedirò Abramo, questo eccetera, eccetera, dice perché, dice chi iadativ, perché io conobbi, cioè Dio stesso dice, io davvero ho avuto, il verbo è proprio quello più, più enfatico per manifestare la conoscenza profonda di un individuo, Dio spessissimo lo usa con l'uomo. Le manasher yezave, perché io conobbi, al fine dice che io comandai, no? Comandai, gli, gli comandi, et banav, cioè a lui e, e i suoi figli, ve'et be'itò, quindi la sua casa, noi diremmo la, la famiglia, quella proprio casa, e quindi anche i servi, tutti quelli che fanno parte del suo clan, a'harav, quindi non solo per lui, ma anche quelli che verranno dopo, ve'shameru e, e custodiscano, ecco questo è un verbo molto importante, e custodire tutto ciò che Dio ti dà, in effetti eh, a livello di fede, a livello di benedizione di vita, custodiscono Derek. Derek è nome proprio via, indica proprio l'alaka, ecco l'alaka, Custodiscono la Derek, cioè la via. Non dimentichiamoci mai, che apro una piccola parentesi, che anche i cristiani hanno sempre identificato eh, se stesso il nome della propria comunità, non in senso dispregiativo, cristiano, no? no, no, no, ma proprio come quelli della Derek, quelli della via. Mm? Abbiamo anche una testimonianza a <coughs> tal proposito in greco in Atti degli Apostoli. Derek, eh, di chi del tetagramma? <coughs> Lazot Zedek, dice facendo Zedek e Mishpat, cioè eh, cosa deve fare seguendo questa Derek, la, la Derek, Gesù stesso dirà Aniderek, no, io sono la via, facendo Zedek e giustizia, che sono due, due ambiti, due piloni della vita del Hasid, no? del giusto. Le man dice Le man <coughs> a Vi al fine di fare <coughs> entrare, in senso letterale proprio, perché qui si sta spiegando eh, il tetagramma al Avram, et Asher di Ber Alive. Quindi, per fare a lui tutto ciò che aveva detto lui. Ecco. Cambia completamente adesso lo scenario. Adesso entriamo. Nella grande problematica che nella Bibbia tante volte era già avvenuta ai tempi di Noach, cioè la punizione del rasha, e vedremo chi è il rasha, e la salvezza per chi è oggetto di intercessione da parte dell'uomo di Dio. Qui Abram, eh, ve lo preannuncio. Non staremo tanto a fare la lettura del conteggio 50-45 di Kim, 40-30-20-10, perché la frase è la stessa è ripetuta più volte, diventa anche diciamo, non spendibile dal punto di vista didattico. Però eh, prima di arrivare a quella specie di mercantismo, no, che, quel mercanteggiare di, di, di, di Abramo, merc questa situazione proprio di, di, di, di fare proprio davvero, eh, questo Dameshek, no? questo mercato, Dameshek, Damasco, la comunità di Damasco, eh? ricordatevela sempre che non è la città della Siria, questo Dameshek, quindi fare mercato con Dio, trattare con Dio come se si fosse da pari a pari, è Dio che scende al tuo livello perché ama il fatto che l'uomo di Dio si metta il peso di persone che peraltro non conosceva, ma il peso è, io ti ho conosciuto. Ora addirittura ti vedo, ti posso anche toccare. Baru Hashem, come può un Dio di giustizia distruggere tutta una città se ci fosse anche per dire 50 giusti, noi diremmo per, perfino un giusto. No? E Dio lo accompagna in questa iperbola, in questa eh, serie di 5-6 domande retoriche. Eh, lo accompagna dicendo per quello che mi dici se ce n'è 50 non distruggerò se ce n'è 45 non distruggerò se ce n'è 40 e poi si ferma a 10 10 diventa il numero minimo per avere il Kadish, fare fare no? 10 uomini adulti che in Aramaico non dimentichiamocelo mai fanno la Kiddushah quella che nel Padre nostro viene richiamata sia santificato il tuo nome come si santifica il nome di Dio facendo la Kiddushah ci vogliono 10 uomini adulti da dove nasce questa regola rabbinica, che era conosciutissima anche ai tempi di Cristo e anche prima, nasce proprio da questo capitolo 18. Nasce dal capitolo 18 perché è proprio qui che si ferma, al numero 10, l'intercessione di Abramo, sempre più eh, accorata. E poi lui tornò necomò al suo luogo e, e Dio tornò al suo luogo. Calcolando che il capitolo 19 quello che per noi è il capitolo 19 inizia con i due malachim che arrivano a, Sdoma, a Sodoma e allora finalmente arrivati al capitolo 19 versetto 1 riusciamo a capire che i tre Anashim, i tre uomini che lui ha visto uno è di 30 gramma, e due erano angeli questo lo dico perché tanti di voi mi hanno scritto ma è la Trinità eccetera eccetera ho capito anche, anche i tre angeli, tre visitatori di Rublev eh, di Fumano. Sono stati identificati padre, figlio e Spirito Santo, però non facciamo dire a Genesi ciò che non, non dice ecco assolutamente. Quindi lo so che a noi piacerebbe questo, però qui si parla solo di tetagramma. Invece, la cosa importante dal punto di vista della cristologia, eh, chi mi segue sul corso di Cristologia Advanced Primitiva, sa a cosa sto alludendo, però è giusto che lo, eh, lo partecipi anche voi. Invece la cosa che fa particolare impressione, oltre al fatto del mangiare Teref, che all'epoca non era Teref, è diventato dopo Teref, è assolutamente il discorso di questo eh, antropo, antropoformismo del tetagramma e anche, se volete, dell'antropopatismo, perché un Dio, creatore del cielo e della terra, il Dio di Israele, il Dio di Abramo, Giacomo e di Giacobbe, insomma, il Dio creatore si mette a mercanteggiare no? con il suo amico, Abramo, amico di Dio, sulla pelle eh, di, di, di Sodoma, Gomorra, Zeboi, e poi si salverà Zoar, della Pentapoli, che doveva essere distrutta, eh, manifesta quindi un patos, un antropopatismo appunto, disdicevole per i commentatori, per i commentatori e per i vari commentari che sono stati scritti già all'epoca di, di Filone Alessandrino. Quindi tutta l'Allegoresi, la l'Allegoresi, viene applicata a testi non allegorici quindi è un criterio interpretativo tutta l'allegoresi che, che è stata fatta da, da, da, già dal medio platonismo fino al Neoplatonismo tende a svilire e a perdere e a far perdere forza nella Cristologia perché se Cristo è il tetagramma incarnato a maggior ragione prima dell'incarnazione del Verbo diventando eh, il prototipo no? qualcuno direbbe l'antitipo. I greci direbbero così, biblicamente parlando, eh, userebbero questo termine. Di, tipo, di, tutto, di tutti gli uomini creati, no? A immagine e somiglianza del tetagramma, voi capite che non si, non si può parlare di antropopatia, di antropomorfismo come qualcosa di disdicevole applicato al Dio di Israele, ma sarebbe più corretto parlare di teo, teomorfismo dell'uomo. Ecco esattamente il contrario. Questa non è una mia eh, idea suggestiva, perché se fosse così vi ringrazio perché mi mettereste allo stesso livello di uno dei più grandi maestri dell'esegesi vetro-testamentale del secolo scorso, che era Von Rad, era perché non c'è più tra noi, però rimane comunque Von Rad. Perché Von Rad nel suo commento Bereshit afferma proprio questo tipo di, da questo tipo di affermazione parlando dello javismo, dell'antropoformismo e dell'antropocentrismo. Bene, ehm, abbiamo finito la prima parte, nella seconda parte eh, vedremo, diciamo con un po' più dettaglio, alcuni versetti che ci aiuteranno a concludere la pericope appena annunciata. Ciao e alla seconda parte. Ah, mi ero dimenticato, se vi piace mettete un like, e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, ma sicuramente l'avrete fatto, e in segnalate, ecco se vi interessa questo tipo di, abbiamo più di mille video, il servizio anche a chi dei vostri amici, fratelli, conoscenti possono essere interessati a spendere qualche minuto con noi durante la settimana per alcune considerazioni di ordine biblico e teologico. Ciao a dopo!